La mia prima domanda è eh, qual è stato il tuo percorso politico, da dove è nata la voglia di impegnarti in politica e poi qual è stato il percorso, soprattutto ti ricordi ad esempio di Lettere in Movimento? Allora dunque eh, il percorso è nato, non so come credo tutti più o meno da quando uno è piccolino che si, si arrabbia, come, come si dice, sceglie gli indiani invece che i cowboy oppure si arrabbia quando vede qualcosa che non va. E poi dopo, diciamo, dalle superiori, ho fatto la, insomma, la rappresentante di classe, poi della consulta di studenti. Abbiamo occupato eh, l'istituto d'arte quando c'era la guerra in Iraq. E poi, dopo insomma, un po più, in modo un po' più strutturato, se vogliamo dire così, ho, fatto, appunto, ho partecipato ai collettivi che c'erano Lettere in Movimento 2008 e del 2010 insomma, quando ci furono le due riforme Gelmini, insomma, la prima la 133 e poi dopo quella in cui abbiamo nel 2010 quando occupammo il rettorato a Modena eh, cercando di bloccare inutilmente però insomma, ci provammo a bloccare il percorso della, della riforma Gelmini. Poi dopo insomma, già da prima ero entrata in quel periodo tra il 2008 e il 2010 ero entrata all'interno dei giovani democratici e insomma, lì ho iniziato a fare anche militanza attiva dentro al PD. E quindi la cosa che mi incuriosisce è come mai hai deciso di candidarti e fare il salto da segretaria provinciale dei giovani De democratici a candidata alle primarie? Ma, la decisione l'abbiamo presa insomma, insieme con, con tutti i ragazzi, e volevamo che ci fosse anche a Modena la possibilità di parlare di certi temi che altrimenti non, eh, temevamo non sarebbero stati toccati, che erano quelli dei, dei diritti civili, della riforma del lavoro... Eh, insomma della, della precarietà e quindi dopo è stato fatto un appello firmato da oltre 200 persone in cui mi si chiedeva di candidarmi poi come segretaria, insomma era la candidatura oltre che per età perché sono tra le più vecchie, eh, anche per, insomma, per il ruolo che avevo, insomma, e mi si chiedeva di candidare e quindi insomma, abbiamo iniziato questa avventura un po', insomma, un po' forse ingenuamente, però Molto, insomma, molto carichi, molto sereni, e alla fine insomma, abbiamo avuto questa sorpresa inaspettata, però sicuramente bellissima. Um, avevamo fatto un'intervista, tra l'altro insieme, in tempi non sospetti, um, sì. all'epoca delle dichiarazioni omofobe di Giovanardi, diverso tempo fa. Um, già allora era chiaro il tuo impegno per i diritti civili, quindi ti vorrei mm. chiedere, a parte quelli, quali sono gli altri punti che porterai in Parlamento? Ma guarda, appunto, eh, i diritti civili poi che vanno da, insomma più, più che diritti civili, diritti, nel senso che questo, in questo paese siamo rimasti un filino indietro, parliamo d'Europa ma non abbiamo gli stessi diritti che hanno in Europa e quindi parlando di diritti in realtà uno può toccare tutti gli ambiti perché se parliamo di diritto allo studio eh, dobbiamo pensare insomma, a, ai 50.000 ragazzi che, che non hanno deciso di non immatricolarsi all'università e piuttosto che ai ragazzi che mollano le scuole. Se parliamo di diritto al lavoro dobbiamo pensare al eh, fatto che 5 milioni di persone, che poi sono, siamo noi, insomma, non hanno nessun diritto né per la maternità né per la malattia con i contratti che ci sono adesso, se parliamo di diritto alla salute possiamo anche pensare alla, a quella legge assurda che sulle, sulla procreazione assistita che costringe la gente ad andare all'estero per, per avere un figlio se parliamo di, di diritto insomma tra virgolette alla felicità pensiamo che ci si lamenta perché la gente non si sposa e non si permette a chi vorrebbe sposarsi di sposarsi insomma ci sono in realtà parlo di diritti si possono toccare tutti i temi e si può vedere come nonostante alcuni dicano che non siano appunto o il diritto di cittadinanza o il diritto eh, insomma, di scegliere della propria fine vita ci si, si accorge come chi dice che non siano fondamentali in realtà Stiamo mettendo un pezzo in, cioè, fondamentale della società. Non, non capisco come si possa ancora dire che, che parlare di diritti è una cosa secondaria. Eh, cioè, secondo me è assurdo. Ecco. Quindi queste sono le cose: attraverso il percorso dei diritti, cercare di far, torna, cioè, di far arrivare l'Italia a una normalità, ecco, e, e toccando tutti i temi. Ecco. Chiarissimo. Um, parliamo del terremoto in, in Emilia-Romagna. Um, ovviamente sorvolo sul descrivere sull che cosa è stato perché tutti lo conoscono fin troppo bene. I giovani democratici sono stati molto attivi uh, in quell'istanza, specialmente nel paese di Camposanto. E ti vorrei chiedere come mai, uh, come hanno reagito le amministrazioni locali um, e. Cosa è stato fatto? Che cosa rimane da fare? E che, quali istanze porterai eventualmente in Parlamento? Noi siamo andati a Camposanto per il semplice fatto che eh, il vice sindaco che Luca Gherardi, che, che, che è eh, un giovane democratico, ci ha chiamato eh, la, la sera, del, la mattina subito del 20 maggio, eh, chiedendoci una mano perché loro erano rimasti da soli, non era ancora venuta la protezione civile. Siamo andati lì pensando che il giorno dopo sarebbe arrivata, invece siamo, ci siamo trovati per eh, un mese e mezzo, quasi due, insomma, a gestire insieme ai giovani musulmani, insieme ad altre associazioni, eh, la palestra con 180 sfollati. È stata un'esperienza però bellissima, nel senso che anche nella situazione che non era esattamente idilliaca, però siamo riusciti comunque a creare un senso di comunità, insomma, a, a farci forza l'un l'altro. E, e insomma abbiamo fatto quello che potevamo, nel senso che poi ognuno si inventava qualcosa, c'era quello che faceva il medico che dava una mano, quello che eh, studiava ingegneria, che mh, insomma cercava di dare una mano nella compilazione dei moduli eh, per, per la dichiarazione di, insomma, dei danni, per cui insomma quello che non sapeva fare niente, che faceva da mangiare puliva il bagno, oppure quello che non sapeva far niente, che imparava a fare qualcosa, insomma per cui è stata una… Mh, insomma, nella, nel dramma è stata in realtà una bella, una bella esperienza perché almeno eravamo insieme, quindi siamo, abbiamo scoperto, riscoperto questa cosa. Poi la situazione qui è che eh, la ricostruzione è partita, soprattutto per quel che riguarda le industrie e, e alcune tipologie di case, nei centri storici eh, è ancora, insomma, stanno ancora valutando, con eh, il, la sovrintendenza dei beni artistici stanno ancora valutando come fare eh, per ricostruire però la verità è che eh, per la insomma si è dovuto fare tutto da zero perché la riforma della protezione civile è stata fatta il 15 maggio e il 20 è arrivato il terremoto quindi dal 15 al 20 non c'era nulla e anche eh, quindi in realtà è stato fatto molto si è riusciti soprattutto a far arrivare l'80 e poi il 100 del rimborso per la ricostruzione e questi soldi sono stati riusciti ci siamo riusciti a trovarli eh, anche se il governo Monti e la Lega e il PDL avevano votato contro, insomma questa cosa non si dice mai però, sono riusciti a infilarli dentro un emendamento sui rifiuti e, e in questo modo sono riusciti a trovare i, i 6 miliardi che servono per la ricostruzione, innanzitutto per partire con la ricostruzione. Quindi. Adesso abbiamo sia le procedure che i soldi, bisogna iniziare a far partire questa cosa. L'idea che ci siamo dati come tutti i candidati di, di Modena, sperando che sia accolta anche da, dal resto perché non è un problema solo modenese, eh, è quella di fare eh, assolutamente una legge quadro sulle emergenze, sulle catastrofi naturali in Emilia, eh, nazionale, perché non è possibile che eh, tutte volte che c'è un terremoto, tutte volte che c'è un alluvione, tutte volte che c'è una frana, in Italia è un'emergenza, ce ne sono con un ritmo di un ogni sei mesi. E, e insomma, è il caso che si faccia una legge quadro in cui si, si dica come si gestisce la cosa, dove vengono trovati i soldi, come vengono gestiti, chi è responsabile. Anche qui è una questione che sembra quasi banale, che però banale non è, perché ogni volta si deve reinventare tutto. E quindi, insomma, questa è la, la, la priorità che ci siamo dati. Perfetto, passiamo invece um, al PD. Um. Renzi ha introdotto nel PD il mantra della rottamazione, il rinnovamento della classe dirigente e però poi alle primarie ha vinto Persani. Poi però alle primarie parlamentari ci sono stati molti giovani e giovanissimi che sono effettivamente scesi in campo diciamo per, per sì. usare questo termine. Come te lo spieghi? Eh, guarda, eh, dunque, secondo me, eh, sono state due cose, insomma, Renzi, da una parte, appunto, ha portato, sicuramente ha avuto il merito di portare questo tema nel dibattito nazionale come primo punto, tema che non era mai stato eh, toccato, diciamo così. Ha avuto però, le, secondo me, eh, i modi e, e i temi che uso, usava non erano, eh, insomma, non, non erano adatti. Eh, non erano adatti alla situazione, nel senso che se io dico che eh, tutto quello che c'era prima va cambiato, va rottamato, eh, questo non vuol dire niente, insomma, quello che essere giovani non è un merito più di… è una fase transitoria, no? è come uno che ha i capelli neri, poi a un certo punto ce li ha grigi, non vuol dire niente, eh, però eh, si, è, si è fatto anche portavoce di una voglia di cambiamento, di eh, rinnovamento dei visi, magari non dei, e delle idee, anche delle proposte, però non della storia, ecco, non so come dire, come, come dice, insomma, Bersani ha detto, le, le foglie nuove nascono dai rami vecchi, insomma, quindi un, una continuità che, si è, che poi dopo si è manifestata attraverso le, le primarie dei parlamentari, perché appunto c'è stato un rinnovamento quasi totale della, dei candidati e moltissimi ragazzi, nel senso come GD, noi ne abbiamo 12 in tutta Italia, sotto i 30 anni e poi in più sono un sacco di, di giovani, comunque sono 30, così, che eh, insomma portatori all'interno del partito però con eh, no, cioè sicuramente è stata una, una, una ventata di aria fresca, c'è stata. Ecco. Quindi, Quindi mi, ti faccio la domanda delle domande, tu sei renziana o bersagnana? Ma guarda, allora, quando c'erano le primarie, ero Bersaniana. Adesso sono del PD, per cui insomma, una volta chiuso, cioè, dopo il 3 dicembre, diciamo che non, non si sono create le correnti, grazie a Dio. E quindi, insomma, si è tornati a essere tutti insieme. Quindi pensi ci sia effettivamente una visione comune che permetta un futuro solido del partito? Guarda, eh, io ci spero, nel senso che eh, secondo me quello che hanno detto queste primarie è stato anche che le vecchie correnti si sono e anche soprattutto con le primarie parlamentari che le vecchie correnti non stavano più in piedi che c'era finalmente forse nato il PD, quindi ovviamente ci sono visioni di, possono esserci visioni su punti differenti però la verità è che si è creato finalmente dopo cinque anni di travagliatissimi un partito un po' più coeso, ecco. poi per carità ci saranno sicuramente su alcuni punti non andrò mai d'accordo, però l'importante è che la meta sia la stessa poi dopo Con queste primarie parlamentari sono state elette Diverse figure che hanno un rapporto molto stretto con il territorio, che si sono effettivamente formate eh, sul territorio. Quindi la domanda è: pensi che grazie a, a questo fenomeno, ehm, in futuro ci potrà essere più attenzione per le esigenze territoriali da parte del partito? Speriamo di sì, nel senso che eh, si è tornati un attimo cioè la. Essendo obbligati a fare le primarie, perché questa legge elettorale è delirante e, ma basti pensare che PDL in Emilia Romagna, il primo degli Emiliano Romagnoli è tipo il dodicesimo o il tredicesimo, e non, ehm, si è tornati a parlare tra le persone e con le persone e ogni territorio ha espresso, ogni provincia le persone che eh, insomma, si sentivano più rappresentati da, da queste persone. E quindi, ovviamente, almeno per quel che mi riguarda, ma parlando con anche gli altri candidati per tutti si ha anche una responsabilità doppia, anzi tripla nei confronti delle persone con cui tu hai parlato, che, con cui hai discusso, che hai ascoltato e, e quindi cioè, la, la cosa più importante secondo me è una volta eh, sperando di vincere le elezioni, ma anche però, sperando di vincere le elezioni, è tornare periodicamente nel territorio spiegando quello che succede giù e cercando di capire cosa succede qui. Eh, perché altrimenti, non ha, perché altrimenti insomma, beh, le persone giustamente si arrabbiano e poi dopo te lo fanno capire in modo abbastanza chiaro quando si arrabbiano, per cui insomma, non è il caso. Ecco. Senti, quanto pensi che inciderà nel tuo futuro lavoro politico l'esperienza sul territorio e poi la provenienza dall'area dei giovani democratici? Ma boh, non lo so, spero, spero un po', insomma, nel senso spero di... Eh, insomma, sono, Spero di continuare a. Anzi, farò di tutto. l'unica promessa sicura che faccio proprio è che farò di tutto per rimanere eh, con i piedi per terra qui e con, eh, insomma, con un rapporto con eh, i GD, ma non solo insomma, con tutti quelli che ci hanno dato una mano. E anche con quelli che non ce l'hanno data. Però insomma con, con, con il partito anche locale, insomma, perché c'è molto bisogno di anche in che i parlamentari precedenti, in realtà, non hanno fatto questo lavoro. però. Le, insomma, questo, questo strumento delle primarie c'è ha la possibilità di avere dei legami un po' più stretti e quindi insomma spero di sì, cioè spero che mi, mi che influisca molto e positivamente su questa cosa. Senti qual è la tua posizione in merito all'agenda digitale? Guarda, anche lì eh, c'è cioè, cioè questo piccolo problema che l'Italia cioè, eh, continua a rimanere indietro di, di secoli rispetto al resto d'Europa e dei paesi oxe E credo che l'abbiamo messo anche nei punti che abbiamo portato nelle, alle primarie e continuiamo a portarle avanti, nel senso che è un punto fondamentale, eh, il, a parte al di là delle, dei rischi di multe che già noi paghiamo di continuo, però non ce ne accorgiamo perché siamo abituati a pagare queste multe senza saperlo però eh, il portare avanti eh, insomma, sia dalla connessione di ASL che non c'è in moltissime aree alla eh, possibilità di eh, eh, informatizzare certi sistemi, alla possibilità di fare start up insomma ci sono, sono cose che eh, già succedono e che però autonomamente cioè, indipendentemente dal fatto che lo Stato non se ne interessi, accadono dopodiché bisogna che eh, ci si, insomma anche lì, bisogna che invece diventi una priorità di questo paese, non, siamo un paese che non ha materie prime, non, non siamo esportatori di petrolio e quindi la nostra forza è la, la creatività, la cultura, la formazione, la specializzazione e l'inventiva e, e adesso queste cose viaggiano anche sul web e quindi bisogna assolutamente coprire questa lacuna enorme che c'è nel più breve tempo possibile insomma. Senti, soltanto um, ieri, domenica 3 febbraio, um, Silvia Berlusconi ha affermato che la sua proposta shock sarà non soltanto uh, l'abolizione dell'IMU sulla prima casa, ma anche la restituzione del versato a coloro Un che l'hanno già pagata nel 2012. Che cosa ne pensa? In banconote di piccolo Dunque, innanzitutto non ho capito se le riconsegni in banconote da piccolo taglio non segnate, oppure se. Insomma... Guarda, eh, io non lo so cioè, non so più che cosa pensare. Se questa è la proposta shock, innanzitutto gli chiederei di restituire i 160 milioni di euro che paghiamo ogni anno per il fatto che Rete 4 non è ancora sul satellite, oppure i 4 miliardi e 3 che noi paghiamo e abbiamo già pagato all'Europa e che continua a pagare per le quote latte fatte dai suoi amici leghisti e, e del PDL, e, mh, oppure sono un sacco di altre cose che ci si fa pagare tutti i giorni. Dopodiché. Eh, aveva anche come aveva scritto ieri aveva anche promesso che avrebbe sconfitto il cancro insomma io posso promettere direi che la, la risposta migliore l'ha data oggi Altan sulla, Altan sulla Repubblica che dice che dopo il voto ci, ci toglie l'Imu allora digli che lo votiamo dopo il voto e, insomma mh, non so, non è, non è questo il, cioè, non si può continuare con queste cose qua cioè, non, ne abbiamo già dato cioè, poi tra, tra, abbiamo provato per vent'anni questa cosa qua non è cioè, l'imula è, è stata creata dal fatto che lui ha tolto l'ici e i soldi che sono mancati a l'ici lui li ha tolti ai servizi per i disabili e per le persone tagliando di miliardi e miliardi il fondo per il welfare quindi mh, questa cosa qua è, è, è pura demagogia però è anche trattare gli italiani come se fossero dei dementi insomma. e io spero che gli italiani per una volta si impuntino e dicano no non siamo totalmente dementi insomma. Spero, questo. Perfetto. Va benissimo, Giuditta, io ti ringrazio veramente moltissimo per il tempo e la disponibilità. Grazie a te per, per l'intervista e la possibilità.